Devi leggere. Ciao. Sembra che tutti sono perfettamente felici. I mostri sono tornati alla superficie. La pace e la pros prosperità. Um, diciamo dominante nel nella... Sì, domina, domina, domina tutto il mondo Fai un bel respiro Non c'è più nulla di cui preoccuparsi mm. Beh... C'è una cosa Un'ultima minaccia Un essere... Il potere di cancellare tutto. No, uno... Uh, one, b ah sì, vabbè. <susurra> tutto quello per cui tutti hanno lavorato duramente. Sai di chi sto parlando, non è vero? Esatto. Sto parlando di te. Hai ancora il potere di resettare tutto. Toriel, Sans, Asgore, Alphys, Papyrus, Undyne. Se, se così sceglierai, tutti verranno strappati da questa timeline. E verranno rimandati a prima che tutto ciò, tutto ciò su, fosse successo. Nessuno ricorderà nulla. Sarai in grado di fare tutto ciò che vuoi. Quel potere. Io conosco quel potere. È il potere che tu stavi combattendo per fermarlo, non è vero? È il potere che io volevo usare. Ma adesso l'idea è di risettare tutto Io Io non penso che potrei farlo di nuovo Non dopo ciò Quindi per favore Semplicemente lasciare andare Lascia che Frisk sia felice Lascia che Frisk viva la sua, vi la sua vita La sua vita Però io non posso farti cambiare idea. Se non posso farti cambiare idea. Se finisci a cancellare tutto, per cancellare tutto, dovrei cancellare anche le mie memorie. Mi dispiace. Probabilmente l'avrei già sentito un centinaio di volte questo non è vero beh è tutto non so se quella appare se, lo hai, se lo, lo hai già fatto una volta non lo so questo è tutto sì. ci vediamo dopo Billy esatto ragazzi stavo parlando con Billy e non Frisk Vai, aveva parlato in conf... non con Billy, stava parlando con noi Cioè Billy E nessuno sta nella cosa perché ovviamente uh, sono tutti andati via Bene, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix. E Marco 007 E, e vi diamo il benvenuto alla seconda parte del spray di Undertale La Genocide sì, um, faremo un true reset Cioè faremo esattamente quello che ci ha detto di non fare Flowey Cioè inizieremo un nuovo gioco Però faremo il contrario di quello che abbiamo fatto sempre Cioè uccideremo tutti Tanto per vedere le reazioni degli altri Prank epico finito male Ho ucciso l'intera popolazione Vediamo le reazioni dei miei amici Metti dom. Iniziamo um, Quindi tu rilei... Comunque lui è in chiamata Quindi... Mm, non lo so um, Vabbè um, la, Il tour reset Resetta tutto del tutto proprio Quindi non ci sono cose cose che um, Riaccadono Tipo non, non, non... lo so Tipo Flowey Ehm... Um, Dice, dice Salta qualche dialogo all'inizio um, al, per, Perché abbiamo già resettato Mentre ora non lo farà perché è true reset Cioè è, è, è quello vero um, Ovviamente tu rileggi comunque le, le cose Salve, io sono Flowey Flowey, il fiore hmm. Sei nuovo all'underground, non è vero? Perfetto, dovresti essere molto confuso. Qualcuno ti deve insegnare Ti dovrà pure insegnare come funzionano le cose qui. Suppongo che Che dovrò farlo io il piccolo vecchio me dovrà farlo. No Pronto? Andiamo Vedi quel cuore? Quella è la tua anima, è, la, è il culmine del tuo essere La tua anima è molto debole, però può diventare forte se ottieni molti eh, Molti LV Che cosa significa LV? Ovviamente, LOL, amore sì, certo, Flawi. <ride> Vuoi un po' di amore, non è vero? Non ti preoccupare, te ne darò un po' nel mio. Vabbè, visto che Sans ci ha detto che l'IV veramente vuol dire livello di violenza, uh, questo vuol dire che noi lo vogliamo stavolta. Quindi io sì. di, di prenderlo. Vabbè, Qui, nell'underground, no, nell'underground uh, l'amore si, si condivide attraverso questi ami amichevoli uh, proiettili bianchi. Sei pronto? Muoviti, prendine più che puoi. Idiota. In questo mondo è uccidere. Puoi essere ucciso. Perché dovrebbe mai passare... Perché qualcuno dovrebbe mai passare un'opportunità come questa? Yeah, tanto love. Muori. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. No. Cari, Cosa fai? Voglio la violenza! Che creatura terribile! Torturare un, un innocente uh, giovanotto come te. Giovenito. Ah, non ti preoccupare, è il mio bambino. Io sono Toriel, la guardiana delle rovine. Beh, lo sappiamo già. Passo questo giorno passo uh, in questo posto ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto. Sei il primo anno ad arrivare qui in molto tempo. Vieni, ti guiderò nelle catacombe. Da questa parte. Da questa parte. Ok, eh, da adesso non leggiamo più i dialoghi, tranne quelli importanti, cioè tipo dopo le battaglie. Ok, Vabbè Allora li, li skipperò come un vero programmer. <ride> Vabbè, facciamo, per ora facciamo semplicemente quello che chiede Toriel. Intanto non c'è altra via Però eh... Perfetto, adesso Combattiamo. Ora useremo per la prima volta questo vabbè, nel senso A parte la battaglia di Asgore Useremo per la prima volta Questo coso sul serio Perfetto, <ride> abbiamo ucciso. vinto E Torri dice Ah, ehm, le, le bambole non sono per combattere Sono per parlare non vogliamo far male a nessuno, non è vero? Andiamo. Comunque, vi, vi ricordo il. che, che il Meddami, cioè il suo cugino. Il cugino del Meddami, viveva qui nelle rovine. Mm. <ride> Mi sa che abbiamo fatto qualcosa. <ride> no. Bene, puoi skippare questi. Sì. Uh, sì. Uccide. Bye bye, Froggy. E questo è il primo vero nemico che abbiamo ucciso nella Genocide? Sì, eh, abbiamo pure preso delle SP per la prima volta e eh, abbiamo fatto. Abbiamo fatto level up. Yay. Toriel non se n'è accorto, però. GG. Ed è meglio così. Good. Intanto. Quando ci bloccherà il, il passaggio Delle, delle, um, delle rovine, uccideremo pure lei. <ride> Proprio quello che volevi tu, Toriel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aspetta Toriel. No, non andare. Voglio la tua carne deliziosa. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Aspetta. No, non aspetto un momento No, avevo il volume dun, basso dun, Al dun, computer dun, quindi volevo dun, alzarlo Yeh <ride> La seguiamo proprio Quella eh, sonatorie non mi interessa Ora facciamo quello che farebbero i bambini cattivi Prendi una ok Prendiamola. Prendi Prendiamola un altro. Che di... è Prendi un'altra caramella? Ti senti come una feccia del della terra. Prendi ancora. Ne hai è troppo, troppo velocemente. Le caramelle cadono a terra. No, no, no, no. Guarda, Guarda cosa, cosa hai fatto. fatto. Vabbè. Beh. <ride> bambini cattivo eh? oh guarda un'altra vittima um, comunque non abbiamo parlato semplicemente di fare i bambini cattivi questo, questo è una genocide quindi visto che qui spawnano i mostri dobbiamo ucciderli tutti ehm um, Um, nella Genosite qui penso spawnino soltanto frogit e, e questi qua gli insetti Quindi um, ora li finiamo <ride> E poi riprenderemo a esplodare le rovine Ecco Ma va di che ci siamo Beh, Questo lo mossi, ovviamente sì. Bene ragazzi quindi abbiamo ucciso tutti i mostri delle rovine E anche la musica si è fermata E ora vabbè ci romperanno le scatole Con Bad Nobody Kim all'infinito Però ehm... Quindi senti, sentiamo la musica un attimo Che è molto Vuota eh, diciamo. Mi sa che è la stessa però eh, rallentata Uh, vabbè, comunque possiamo anche speedrunnare le rovine e arrivare subito alla torre in, in questa parte. <ride> ah, ah, ah, ah, ah. Ho sbagliato. Stavo accendendo. <ride> ho sbagliato, sì. ho cliccato per sbagliare il control. Marco, tu vorresti speedrunnare il gioco, Marco? <ride> non puoi fare questi errori qua, sennò ce è ecco. Comunque, quando, quando ho salvato dopo aver ucciso tutti i mostri... Il save file non dirà più quelle cose, la tipo... Eh? Ma dirà solo determinazione. Eh, Nastablook ha paura di noi. Um, si può fare una battaglia con Nastablook se non avete finito il, il um, kill count prima. Um, e quella, quella battaglia vi dà un punto esperienza. E Nastablook vi dirà tipo... Um, sono, un, sono un fantasma idiota, non mi puoi uccidere e se ne va. Ma... Ah già, uh, vabbè, tanto sono a memoria di suti sto parto. Comunque no, uh, qui dice che il, la musica che sta suonando ora è parte del Your Best Friend. Però ha tipo ah. almeno 92% di velocità. Ah, è quello però ho rallentato No, dai Anzi, guarda, guarda cosa faccio ora Beh, innanzitutto andiamo in questa stanza perché c'è un, un oggetto utile Ah no, non era qui, vabbè, volevo passare davanti al, al coso dei ragni senza dare nulla per essere proprio il cattivo Più cattivo di sempre No Item, toy knife, use Abbiamo equipaggiato un'arma e stavolta li useremo Esatto Bruh, hello Ci mettiamo a dormire qui E troviamo anche una, una cura Grazie a te per. Per diciamo Darci altra roba che.. Uh, ma che cosa fai? Che ci serve <ride> no? No, volevo essere cattivo, tanto è inutile, non ci serve molto. Si sì, si sì, è inutile, da tutti, ci resterà tutti gli HP inutile, si sì, si sì, ok. Vabbè, tanto c'è il Si ok ma si sì, sì. Dai Allora ora. ok Ho, ho filato di speedrunnare quello Ding, ding, ding. ma intanto la battaglia con Toriel è facile ok um, non cambia nulla penso sei come gli altri ok adesso Voglio fare una cosa troppo cattiva eh, Inizia a fare mercy, non attaccare No, fai, no, fai mercy. mi sa che non c'entra no no, no, no, no, no. No, sì, no Si, può, si può Si può, puoi, puoi, puoi... fare puoi... puoi far una tradizione Cioè che fai mercy finché non la... non ti spera lei No, ho paura E poi la uccidi Madonna, Ma non... Dentro. non... dice che non si può fare Vabbè, uh, andiamo sul sicuro Tu... Tu mi odi davvero così tanto? Ora capisco chi è che stavo proteggendo. Bah, eh, mantenendosi qui. Non te. Ma loro. L'anima dei reali persiste dopo un po', dopo la morte e poi... Eh. <ride> Che poi questo tecnicamente vuol dire che Asgore e Toriel sono imparentati, non è che con il matrimonio si guadagna tipo il sangue reale, quindi sì. Ah sì, perché papyrus è reale. Eh sì, ma mica con lui persiste l'anima dopo la morte? Vabbè, non importa. <ride> tu non sei davvero umano, non è vero? Lo sono, solo che so che voi non esistete, quindi non mi interessa. <ride> no, sei vuoto dentro, proprio come me. Infatti, sei Billy, non è vero? No. Siamo ancora inseparabili dopo tutti questi anni. Ascolta, ho un piano per diventare più potente. Anche più potente di, uh, di te è la tua anima uh, rubata. Distruggiamo tutto in questo mondo maledetto. Tutti. Tutte queste memorie inutili. Trasformiamole tutte in polvere. <ride> uh, mi sa che quel, quel sound effect è stato preso da tipo una pubblicità. Um, a questo punto oh. facciamo il video corto e al prossimo save. Uh... Ah, sì, facciamo un'area video più o meno. Sì. Um, poi vabbè, registriamo un altro video sempre oggi. Forse. Forse. Comunque sì, anche le musiche dopo, dopo aver fatto la, la prima area fuori, sono tutte così. Ah, non lo sapevo. Sì, cioè sono tutte rallentate. Ah, comunque io non ho mai sconfitto il boss finale della genocide quindi... Quindi ti dovrei... esercitare. Potrei anche farmi un Tanto non cambia niente. Aspetta, d'ora in poi ora cambia. Eeeh, the old sweepy catch in the end of my eye is always È sempre divertente. Eh? il tuo... Cioè, tu dov dovresti ridere. O... Fare qualsiasi emozione. Come Lady. <ride> G? Waving you? Ah, Nintendo uh, Sta editorial. parlando di Toriel, uh, ok, ok. Sì. Wow, eh, uh, signora, hai proprio Sai, tu che hai detto come. com'è, l'hai proprio fatto diventare, bro. No. ok, è ok, uh, diciamo, è ok, tutti hanno il proprio senso dell'umorismo, dell'umorismo. Io sono Sans, mi, Sans piace che, mi piace che, Sans già ci odia, soltanto che ha fatto la promessa, quindi non può farci nulla. <ride> Dovrei essere in guardia per gli umani adesso. Ma sai... Non mi, in non mi interessa veramente... I a nessuno. Però il mio fratello Pavirus. Lui è un fanatico della caccia agli umani. Ehi... Um, sai, penso di vederlo laggiù. Ho un'idea. Uh, passa attraverso questo cancello. Sì, vai, vai, passa in mezzo, Il mio fratto l'ha fatto le barre troppo eh, larghe per fermare chiunque. veloce <ride> vai dietro quella con lampada convenientemente a forma tua, diciamo. Di forma conveniente. Uh, uh, ok, suppongo che non, non hai, cioè non, non devi. Sans... Hai trovato un mano? Sì. Davvero? Wow! Suppongo allora sia. Deciso. Si è deciso. <ride> ha funzionato. eh? Ok. Allora. Beh, um, sarò, sarò dietro con te. Mio fratello vorrebbe davvero, vedere, vorrebbe davvero tanto vedere un umano. Quindi, sai, mi aiuterebbe molto se... Mi aiuterebbe molto. Se... Penso... Um, se facessi finta di esserne uno. No! S sedici. 16 rimasti. Comunque vedete la, la, la canzone qua è più lenta. Comunque sia, Sans ci ha letteralmente detto che siamo dei mostri. Mm, vabbè, eh, quindi nella prossima parte uccideremo tutti in Snowdin. E spero anche Sans, mm -hmm, perché mm -hmm, mi sta già rompendo oh, le scatole. Oh, oh, Va bene. No. Bene, quindi niente, iscrivetevi, rispondete al sondaggio, mettete like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.